Dato, si è improvvisato veramente il punto faro del Verona hai capito? Se... Sì, sì sì sì sì sì esatto questo no no questo su questo cioè su questo fatto di, di, questa, di questa nuova sua esperienza questa Verona che, che de, de, de, portarlo in questo sentire adesso lo sento lo sento lo sento mm, sì a pisa, ostia. Prova a vedere, in caso domani mattina mi dai un aggiornamento verso, verso, beh, beh appena arrivi. Oh, anche... Sì, ma voi che avete voi, i vostri archivi, hai capito? Statistici, ostia. Eh? Dimmi, caro. Sì, dai, ok. Perfetto, va bene quello lì di oggi, quello lì della, della, del basket, sì. Sì, sì, va bene, dai. Ok, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sì, grazie. Sì, che non suona, va. Allora. Aspetta che mi sento bene, che mi siedo bene, anticipo di Coppa Italia, domani a Pisa eh? la squadra toscana eh? affronterà... Sì, <coughs> anticipo di Coppa Italia domani sera a Pisa la squadra toscana affronterà il Foggia per il passaggio al terzo turno diretta su Italia 1 con inizio alle 20.25 passando in casa del Verona va detto che oggi i gialloblu hanno ripreso la preparazione in vista della gara di ritorno con il Pisa al Orco Dio con il Pisa vaffanculo Io can, con il Pisa con il Brescia dai Vado per qualche minuto la recita, davanti agli occhi delle nozze dell'ordine e le quali tutti avrebbero apprezzato un atteggiamento meno tollerante. Beh, cosa c'entra sto cazzo che mi fate sentire? Cambia... Se per favore, quando... Io so, ho sentito tutto che era in, la... in studio l'audio che c'era di lì. qui ci ha dato i titoli di Crowder e, e, e, e Grey a vedere di o, tono, che vede. e che ne so mi metti Marcelletti adesso Ostia e quindi, a meno che non allora metti solo Marcelletti il ma cosa l'avete messo Marcelletti e, e allora bisogna metterlo Ostia ma... Eccoli qua dove sono. Sì, sì, vabbè. Il Green Volley è stato anche un motivo di incontro tra la gente che ha partecipato numerosa alla tradizionale festa dell'amicizia. TG Sport è così terminato. Grazie per averci... Porco dio, TG Sport cosa c'entra? TG Sport è così terminato. Dai. Dai, dammi il coso lì, dai. Bene, per lo sport è tutto, la parola torna a Simonetta Chesini.